Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis, uh, location diversa dal solito, siamo ad Amsterdam, congresso europeo di urologia, abbiamo incontrato un nostro paziente, quattro mesi fa Luigi ha effettuato un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente. Oggi è qui perché lui vive ad Amsterdam, ci racconta brevemente qual è stato il motivo che l'ha spinto a fare l'impianto della protesi e come si trova oggi con il device? Allora, eh, buon pomeriggio ovviamente. Eh, allora, la soluzione, il motivo che mi ha spinto a prendere questa scelta ovviamente con eh, anche il pensiero del professor Antonini, ovvero quello di impiantare una protesi, è stato che praticamente più di un annetto fa mi è capitato un problema al pene il quale mi ha portato una fibrosi ai corpi cavernosi. E da lì ho iniziato tutto un, diciamo, se così si può dire, un, un combattere con questa cosa, e, con tanti vari, uh, diciamo all'inizio ho combattuto questa cosa da solo, eh, con il uh, lato psicologico ovviamente che diciamo, colpisce molto anche il lato psicologico ovviamente, come qualunque uomo potrebbe capire. E, um, dopodiché uh, ho iniziato a documentarmi praticamente, a andare su internet, a trovare un... Uh, una spiegazione perché poi ero totalmente ignorante in materia nella, in quello che mi sta succedendo. E quindi una delle. ho preso questa scelta perché volevo far finire diciamo, questo questo, come dire, questo combattere con questo problema che mi è capitato. E, um, dopodiché mi sono incominciato a informare online, a documentarmi sui vari modi che ci potevano essere che mi aiutassero a combattere questa questa se così si può dire malattia o patologia come la vogliamo chiamare che influisce sia psicologicamente sia emozionalmente in, tut, in tutti i campi della, della persona um, dopodiché um, e niente, sono arrivato che, guardando video dopo video ho trovato il professore Antonini che da Ti è lì... servita tutta questa comunicazione online perché molte volte sì. Ci sono tante persone che mi dicono che esagero, però io credo che sia fondamentale comunicare, credo che sia molto molto importante far vedere perché un ragazzo giovane come te, quanti anni hai? 28. Professore. 28 anni con un problema importante che lo sta condizionando da un punto di vista emotivo, sociale, anche nei rapporti eh, interpersonali con gli amici, <ride> con la moglie, in famiglia, abbia bisogno di capire per fare un passo così importante quindi dimostrare che sappiamo fare, sappiamo risolvere questo problema, credo che sia molto importante. È servita questa cosa e dici oggi come stai fisicamente con la protesi. E se si vede sta protesi soprattutto? Non si vede e non si sente. Allora Partiamo dal fatto che sto benissimo al 100%, meglio di come stavo prima che effettuavo l'intervento prima che facessi l'intervento col professore e ritornando a prima ho preso questa scelta per mettere fine una volta e per tutte a questo problema e ritorniamo di nuovo al, al dicevamo aspira, ho dimenticato al discorso dello stress emotivo della, esatto. della paura e della fibrosi esatto, che ci avevi esatto esatto questo ha portato come diceva il professore tanti problemi sia emozionali e um, di tutta la persona dice come no? stai, <ride> dice come stai. <ride> allora io sto bene sto benissimo dopo l'intervento ho recuperato uh, molto velocemente diciamo vabbè, fisicamente sono sempre stato bene fin dal primo giorno dopo l'intervento solo qualche dolore dovuto ovviamente all'intervento ma pur sempre è normale ma che è possibile comunque tenere a bada con i antidolorifici e... o comunque farmaci e poi il recupero è stato molto, come dire, settimana, giorno dopo giorno, non settimana dopo settimana, giorno dopo giorno vedevo un recuperare di, diciamo, del, parlando del dolore, comunque di, di questi dolori che avvertivo, un dolore nel generale. La qualità molto dei bene, tuoi rapporti com'è? La qualità dei rapporti sessuali? La migliore che abbia mai potuto avere fino ad oggi. Quindi, seppur naturalmente lo devo dire anche naturalmente che non ho mai anche sin quando non avevo questo problema diciamo ad oggi credo che sia meglio ora che prima nonostante non avessi avuto un problema quindi diciamo che con la protesi si ha un rapporto migliore senza pensieri specialmente per chi ne ha perché ha sofferto di, di disfunzione o comunque ha avuto a che fare con, con la disfunzione rettile e, Niente, il rapporto è tutto dif è differente, è molto senza pensiero, ripeto, senza problemi perché basta attivare il dispositivo quando si vuole nel tempo che si vuole. Eh si, si vede? Sì. Uh, assolutamente no, no, non si vede nulla. Hai detto una non cosa, hai detto una cosa importante, quella che poi il nostro eh, addetto alle relazioni con i pazienti Enrico Gravina dice sempre, la disfunzione rettile non è un problema ma è un'opportunità, diventa un'opportunità per avere una nuova e brillante vita sessuale e Luigi è qui a testimoniare questa cosa. E lo posso confermare. Io ringrazio Luigi, invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'indirizzo email mail in sovraimpressione. Un grande e forte abbraccio a Luigi, buona vita, un saluto da Amsterdam e ci vediamo alla prossima puntata di Doctor Penis.